Carissimi amici, siamo nel cuore della notte e proseguiamo il nostro percorso con la nostra rubrica di magia pratica per tutti. Sono molto felice questa notte di trasmettervi come si fa a preparare le acque di purificazione. Sono felice perché la purificazione è una cosa importantissima in tutte le pratiche magiche. Veramente, qualsiasi cosa poi vorrete proseguire a fare eh, per il denaro, per eh, l'amore, per... se non siete purificati, niente può funzionare veramente. Perché è come se voi foste un um, canale in cui il potere delle energie che voi andate a chiamare e delle forze naturali divine che voi convocate nel vostro rito devono eh, attraversare. Se questo canale è praticamente sotto assedio, cioè è attaccato ovunque da negatività che poi ti possono attaccare altre persone che hanno le loro storie, veramente la contaminazione è qualcosa di comune. Questa è una cosa che noi sappiamo già perché penso che tutti voi facciate la doccia ogni tanto magari non tutti tutti i giorni alcuni un giorno sì uno no puoi saltare due giorni ma poi tutti ci facciamo la doccia questa è una pratica di purificazione del corpo fisico ma esattamente alla stessa maniera in cui è importante farsi il bagno alla stessa maniera è importante purificare il nostro psichismo purificare come si potrebbe dire la nostra aura cioè la nostra emanazione proprio psichica deve essere pura allora non solo inizierete veramente a migliorare le cose della vostra vita tantissimi problemi e ostacoli ci sono perché non ci hanno insegnato anche a fare una purificazione, come potremmo chiamarla, spirituale, chiamiamola così se vi piace di più, non ci hanno detto niente riguardo a questo. E quindi uno si trova con il calcare praticamente addosso senza nemmeno accorgersene e quindi inizia a dare la colpa a tutto, a se stesso che è sbagliato, a se stesso che non ha successo, a se stesso... Non sto dicendo che tutti i problemi sono per forza derivati da questo, ma tanti. Più del 90% dei problemi che le persone hanno sono derivati dal fatto che non c'è la conoscenza per purificarsi anche nei piani sottili. C'è la conoscenza per purificare il corpo fisico, di farsi un bagno, farsi la doccia ma non vengono purificate le tue energie non viene purificato tutto il tuo aspetto sottile dello psicoorganismo e quindi questo porta molti problemi molti accumuli tuoi e non tuoi ok? a questo vorrei iniziare ad abituarvi dandovi le conoscenze pratiche e precise a purificarvi veramente anche a livello sottile e vedrete che in questo modo, imparando un po' l'arte, voi migliorerete moltissimo la vostra vita senza fare altro. Ripeto, ci sono ovviamente casi più gravi in cui c'è bisogno. Ma qui, almeno noi in Italia, siamo non terra terra, siamo sottoterra a livello di conoscenze sulla pratica magica che tutti possono fare perché poi ovviamente c'è tutta la magia che fa solo chi poi vuol diventare un mago e allora fa un percorso specifico per quello ma le persone possono pensare a se stesse anche in questo modo in modo magico veramente non averci perché mi ci metto anch'io non averci insegnato fin da bambini la purificazione psichica, la purificazione sottile, quelle cose che ta, ti purificano dopo che hai fatto la doccia, ti purificano. E, e tutto il campo sottile, tutte le emanazioni, è un crimine verso l'umanità. Perché veramente tu vai a creare problemi nelle persone. Immaginate una persona che non sa nulla di questo, non si è mai fatta la doccia fin da quando era bambina. Quando siamo bambini, un po' le cose le sappiamo spontaneamente, i bambini spesso iniziano a urlare, iniziano a ridere, così, dal nulla, eh, corrono continuamente, quando vogliono ballano, guardate il corpo di un bambino come si muove, si muove continuamente, continu cosa sta facendo? Si sta anche purificando, sta danzando e si sta purificando continuamente perché sa come si fa, anche quando sentite che piangono forte, ah, ma come, ma cosa fai? lo sa lui cosa sta facendo, cioè è una reazione spontanea per purificare anche tutte le parti sottili perché nessuno gli sta dicendo che anche lì si accumulano le cose, si accumulano proprio delle cose che ti vanno a parassitare, che ti vanno veramente a ostacolare. Ripeto, tantissimi ostacoli che potreste avere voi nella vita, eh, pessimismi, depressioni e cose brutte che vi succedono, 90% derivano dal fatto che non sapete come purificarvi. Ecco perché, lo ripeterò una seconda volta, io l'ho chiamato crimine contro l'umanità. Non era una cosa esagerata. Adesso giro la telecamera e passiamo subito all'azione, passiamo al lato pratico. Vi piacerà moltissimo perché avete visto la magia è tutta collegata. Non puoi parlare di una cosa sola e poi tutto il resto fuori. Quando parli delle acque, parli delle piante, parli del fuoco, è tutto collegato. E vedrete infatti questa notte, avrete degli insegnamenti proprio su come si fanno le cose. Non soltanto le acque purificatrici, ma diciamo imparando a fare queste, voi imparate ad esempio a eh, trattare le piante. Come si fa a usare le piante in magia veramente. Giro la telecamera e passiamo subito alla pratica. Eccoci qua carissimi amici. Allora come vedete abbiamo un po' di ingredienti per creare l'acqua purificatrice. Il primo ingrediente che voi vedete, qua ve li descrivo un secondo, il primo ingrediente che voi vedete è l'acqua. L'acqua stessa non deve essere acqua, che ha toccato ehm, le forze telluriche, cioè l'acqua dei mari, l'acqua dei fiumi, anche l'acqua del rubinetto, non va bene per fare queste acque, serve l'acqua piovana, ok? L'acqua piovana raccolta con un semplice contenitore come potrebbe essere questo, ad esempio, prendete l'abitudine veramente di eh, raccogliere l'acqua piovana, perché eh, vi potrà servire in tante cose della magia pratica, ok? Abbiamo qui eh, del sale, lo potete prendere grosso o fine, qua è uguale, indifferente, veramente. E il limone abbiamo, il basilico, ecco qua. Abbiamo il rosmarino, ne ho presi 5 rametti, anche il basilico più o meno ne ho presi 5. Abbiamo un po' di caffè in polvere, prendete il più forte che trovate. Abbiamo la ruta e abbiamo la lavanda dunque non crediate che ora si mescola tutto insieme ed è fatta perché non è così che si fa la magia eh, reale ok se volete fare un miscuglio fatelo però non dite poi che state praticando magia allora quello che dobbiamo capire prima di tutto è che le acque purificatrici eh, servono a purificare quindi a pulire eh, ma anche poi dopo la pulizia a proteggere perché e, e questa cosa qui è eh, attuabile cioè la protezione, la purificazione e la protezione la farete la potete fare in, sia su voi stessi Direttamente e quindi andrete a fare cosa? Un bagno ok? Con l'acqua che ora vi dico come si crea voi farete un bagno e quindi riempirete la vasca di acqua tiepida e poi verserete questa acqua preparata dentro e farete il vostro bagno. Questo si intende un bagno, no? In questo caso di protezione. Ma ci sono poi anche le acque che voi ve le insegnerò un'altra volta, le acque purificatrici che però sono acque magiche quindi eh, che servono ad altri scopi. Cioè voi se, se conoscete come si preparano le acque, potete fare le acque per attrarre il denaro, le acque per attrarre l'amore, le acque per avere fortuna, le acque per sbloccare delle cose che volete sbloccare. Cioè veramente mm, il panorama è vasto quando imparate com'è che si fanno. Quindi cosa, cosa vogliamo imparare noi? Prima di tutto a creare un'acqua magica con lo scopo, questa notte, di protezione e purificazione più che altro. Purificazione, ok? Ecco perché lo chiamate acqua purificatrici, okay? Allora, mh, per eh, quanto riguarda la purificazione, quindi l'allontanare le cose eh, stagnanti, le cose negative, le cose eh, così, abbiamo eh, tre ingredienti eh, che sono veramente forti, vengono chiamati a me a me, come, come me l'hanno insegnato a me, si chiamano gli scacciadiavoli. Noi quindi abbiamo uno solo che è il caffè nero, il più amaro che trovate, il più eh, forte per appunto. Caffè nero eh, è uno dei tre scacciadiavoli. Poi abbiamo l'aceto, quindi l'aceto quello rosso, non quello raffinato di qui di là. No, l'aceto, e l'ammoniaca. Quindi, come base dovete usare ovviamente uno scacciadiavoli. Quindi, noi adesso usiamo questo, ma ehm, potreste, perché poi queste cose le potete mescolare un po' anche come volete, non solo queste, perché io poi dopo, alla fine del nostro rito, quando eh, saprete fare le cose, vi trasmetterò anche la conoscenza di una lista di piante che potrete usare per queste acque e potrete miscelare un po' come voi volete. Dovete fare anche diverse prove per quel che funziona di più, per quel che funziona di meno. Ecco perché già da ora vi dico che le scaccia diavoli sono tre, questo l'aceto e l'ammoniaca, quindi potete eh, fare dei tentativi eh, per quello che poi vi funziona di più a voi, perché la magia è così, va imparata, il mio maestro mi diceva sempre pratica, pratica, pratica e trova l'arte. Significa che fino a quando tu poi non la fai a modo tuo, che ti funziona per te, te ancora non l'hai davvero imparata. Questo è un lato molto importante, tutte le cose voi le dovete far funzionare per voi e vedrete che ognuno ha il suo modo particolare di farle funzionare le cosine prestabilite per tutti non esistono esiste una cosa di base che è per insegnare ma poi quando voi ci mettete le mani dovete assolutamente fare delle piccole modifiche delle piccole variazioni delle piccole cose che ve la fanno funzionare a voi questo è un aspetto importantissimo nella magia pratica detto questo quindi come scaccia, scaccia diavolo, vabbè, è un termine un po' antico, noi usiamo il nostro caffè. Um, vi dicevo poco fa che voi potete fare due usi principali di queste acque. Eh, un uso è su di voi, nel bagno, vi ho detto, no? nel bagno purificatore a questo punto vi diventa un meraviglioso bagno e quindi immaginate, no? uno non sa mai come vi purifico un bagno, però con le forze magiche attive dentro ti purificheranno completamente anche i corpi sottili. Un secondo modo per usare queste acque, che sono le stesse acque, è ehm, praticamente nebulizzare, spruzzarle nell'ambiente nella vostra casa e ovviamente io vi consiglio di fare entrambi quando voi avrete creato ora vi spiego tutto la vostra acqua magica di purificazione in questo caso um, ne prendete un po e la mettete da parte nel nebulizzatore anche nei giorni successivi iniziate a spruzzare gli angoli prima di tutto della casa ma poi anche le stanze di qua e di là è una cosa meravigliosa perché vi fa la pulizia psichica della casa ma anche l'altra metà magari la usate per um, il bagno e purificarvi profondamente voi stessi. Capito? Le acque sono le stesse, sia che sia per la casa o per un ambiente. Questo era importante da dire. L'ultima cosa riguardo agli ingredienti, poi passiamo subito alla pratica, è che um, troverete poi alla fine di, di, questo, di questo nostro incontro, uh, quando vi passo il materiale su tutte le erbe, troverete che ci sono delle erbe amare e delle erbe dolci. Questo è un aspetto fondamentale di tutta la nostra operazione e lo dovete capire, ma capire per bene. Allora, in questo caso, per esempio, queste sono, le er sono alcune delle erbe che sono amare, e il lato, infatti ve l'ho messo in questo lato, con questo, e queste sono le erbe che useremo noi come erbe dolci. Vi farò ovviamente la lista, così che potrete combinarle come vi pare. Ma a cosa servono e perché vengono divise? Servono che quando voi, questo è importantissimo, quando voi andate a fare purificazione vera, non quelle per finta, una, quelle vere, l'agente magico che voi avete creato e i poteri che avete risvegliato funzionano. Quindi se voi avete delle robe attaccate addosso, e avete delle negatività addosso, cosa che appunto si fa per questo, quindi ci saranno il sicuro. Queste cose che avete vi vengono strappate da addosso, vi vengono, e quindi in qualche modo vi si creano dei piccoli uh, strappamenti nel campo psichico. Eh, sto dicendo, non poi in quegli altri. Nel campo psichico che è intorno a Ecco, è come se viene strappato la negatività. E lì cosa ci va? ecco questo è un aspetto essenziale dopo le purificazioni dovete sempre fare un altro atto magico un'altra vostra azione per compensazione questa è una cosa che ovviamente non vi dice nessuno perché, eh, perché non lo fanno cioè non è una cosa che loro fanno abitualmente e quindi chi se ne frega allora se voi vi fate una purificazione, e poi per sbaglio funziona, e in questo caso, come ve lo dirò io, funzionerà, e poi andate in giro, per esempio, che ne so, andate in città, andate al, un attimino al, super, al supermercato, eccetera, eccetera, i, i buchi che vi si sono formati, un attimo, che gli serve un po' di tempo al corpo psichico per ricostruirsi per bene, gli servono dei giorni, ma, insomma... Chi li riempie questi buchi? Capite? È un aspetto veramente importante. Se fate una purificazione vera e profonda, dopo dovete fare compensazione. Allora sarete tranquilli e protetti. Ecco perché vi ho detto che noi lavoreremo sulla purificazione ma anche sulla protezione. Quindi nel linguaggio magico purificazione significa questo che vi ho detto. Cioè la negatività vi viene proprio tolta, strappata. Ma è come una ferita nel corpo, se io ho una lacerazione non è che in un secondo è guarita, ok? E se espongo tutto a un ambiente batterico, un ambiente sporco, di nuovo, mi metto le mani nello sporco, chi è che riempie la mia ferita? Capite? Ecco, questo è molto importante che lo capiate. E quindi nella magia, questo aspetto di proprio esorcismo, di purificazione vera e deve essere un aspetto sentite l'odore del caffè nero e già capite deve, o dell'aceto o dell'ammoniaca lì capite che effetto di cui stiamo parlando ve lo fanno proprio capire di cosa stiamo parlando è una cosa ovviamente forte ma deve essere così perché altrimenti non avviene purificazione allora non ve ne fate di niente avviene tipo effetto placebo uh ecco ora sono posto e poi non lo sei cioè il campo psichico è qualcosa di molto reale eh eh, capito o è purificato veramente oppure no non è che ci sono e ci sono tanti metodi blandi che poi non funzionano perché ovviamente eh, così quindi ehm, nella magia questo si chiama eh, purificazione questo aspetto quindi la purificazione è un aspetto anche molto forte l'aspetto della compensazione di cui vi ho parlato importantissimo da fare subito dopo è la protezione Ok Bene, detto questo possiamo iniziare Vi faccio vedere subito com'è che si trattano le erbe E com'è che si inizia veramente Dall'inizio alla fine Allora, il vero inizio non inizia In ogni opera magica Il vero inizio non comincia che noi si inizia a piastricciare eccetera eccetera Si inizia sempre un'opera con la chiamata al principio divino, non importa cosa tu percepisci, per esempio se percepisci la grande idea, se sei di cristiano, se sei musulmano, se sei semplicemente, se te non sei nulla, non ti senti nulla, percepisci l'esistenza, chiamala esistenza, invece che Dio, che puoi chiamare esistenza, ok? Io in questo caso lo chiamerò principio divino, va bene? Ma si inizia proprio mettendo le mani al cielo, cioè comunque in una posizione eh, dall'alto, ok? e si inizia una nostra personale dal cuore, no? una nostra personale eh, invocazione al principio divino, che venga a benedire la nostra opera magica, perché noi per creare un'acqua magica dobbiamo compiere un rituale, altrimenti non si crea proprio nulla. Quindi il rituale inizia proprio dal taglio delle erbe, ok le erbe sono state raccolte però adesso inizia dal taglio, quindi preparate tutti gli ingredienti come ho fatto io e inizia il rituale proprio adesso, non è che prima tagliate tutto e dopo semmai, inizia adesso perché queste erbe dovranno essere continuamente incantate da voi altrimenti i loro poteri non si svegliano. Avete una poltiglia, avete un'acqua colorata, ma non avrete mai un'acqua magica con le potenze sveglie dentro. Quindi per esempio alzate le mani, ora io qui ho il telefono in mano, ovviamente non posso stare a fare tante cose, ma vi dico, principio divino di tutta la vita. In questa notte e a questa ora assistimi nella mia opera magica di consacrazione delle erbe benedette del tuo santo giardino e nel tuo santo nome sia creata un'acqua magica purificatrice amen dopodiché se volete potete accendere un incenso io ora non accendo niente in questo momento e nell'assoluto silenzio si iniziano le cose, non si parla assolutamente, siete già soli, avete già spento tutte le correnti elettriche, avete soltanto, ora questo non lo ripeto, no? avete soltanto la luce di alcune candele in giro che vi fanno luce, eh, qui un po' di luce vi serve, quindi fatevi un po' di luce, avete già questa situazione, avete fatto l'invocazione al principio divino, si sta in silenzio assoluto. Allora, le erbe non vanno bene così, ok? Io ho preso per esempio 5, il numero 5, mi tornerà male perché sono col telefono, ma vanno un pochettino triturate, va bene? Quindi per esempio io ora ho trovato questo strumento qua, non essendo a casa non ho nemmeno i miei, un po', non tanto, eh? Non vi, ser non vi serve che triturate troppo, però un po' sì. Ecco qua, questa qui è la consistenza giusta, vedete? Non serve che ovviamente eh, fate niente di eccezionale qua, perché non serve né polvere né nulla. Una cosa che mi sono dimenticato, però ormai la sapete anche questa, ma insomma io vi faccio vedere tutto, dopo l'invocazione del principio divino ovviamente si eh, illuminano tutti i nostri ingredienti, quindi si partirà da qui,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 al nord, al nord al nord al nord ecco, questa è un'operazione da fare subito eh? mi raccomando, cioè come se il rosmarino non l'avesse ancora tagliato, questo è importante quando avete vitalizzato quindi gli elementi gli avete appunto dato luce diciamo a tutti eh? a tutti gli elementi che voi avete voi prenderete uno per uno qui l'ordine non è importante qua Prenderete uno per uno, ricordatevi che adesso stiamo facendo il lato amaro, perché siamo nella purificazione, eh? Questo qui lo faremo dopo. Allora, prendete gli ingredienti e praticamente come si lavora con le erbe? Um, si fanno praticamente ogni volta che, cioè ogni volta che prendete un'erba, voi dovete fare un carmine, un carmine a questa pianta. Un canto, ok? Un incantesimo, vostro. Non è che deve essere qualcosa di eh, precostruito, oppure comunque eh, potete fare così, prendete per esempio un, un quaderno prima del rito e vi scrivete praticamente i carmini alle piante, scrivete basilico e da soli create un vostro incanto, limone ok, eh, rosmarino, tutte, le fate tutte nel vostro, nella vostra pagina così ce le avete, ok, oppure potete lì per lì ovviamente improvvisare, quindi mentre voi fate qualsiasi operazione voi continuate con il Carmine, va bene? Ora prendo un attimo un coltello perché mi trovo un po' meglio, vi faccio vedere un esempio, allora questo qui era il rosmarino, ricordatevi il coltello che voi usate deve essere uno comprato nuovo, No, uno di cucina, e deve essere da questo momento in poi usato solo per le erbe, ok? E per nient'altro, molto importanti queste cose qua. Uh, quindi, quando fate qualsiasi cosa che voi fate, voi comunicherete non solo, co cioè a voi non vi interessa troppo l'aspetto materiale e il profumo materiale, a voi vi interessano le forze, no? Quindi, mentre voi fate tutte queste cose qua e lo spezzettate, lo spezzettate, tante volte voi ne pronunciate il vostro incanto, la vostra formula. «O oh rosmarino santo, rosmarino benedetto, aiutami in questa operazione, donami la tua forza del sole, bandisci ogni negatività, bandisci chi mi vuole male, bandisci le cattive energie, o oh rosmarino profumato». La tua presenza è luminosa, proteggimi, proteggimi con la luce del sole. Rosmarino Benedetto, aiutami in questo incantesimo di protezione. Risveglia i tuoi spiriti, risveglia le tue forze, risvegliati a me. Fa che i tuoi poteri di protezione siano presenti questa notte. Fa che la tua protezione sia sempre più forte donami la tua protezione rosmarino santo rosmarino benedetto donami la tua protezione donami la tua purificazione donami la forza del sole solo come tu sai donare o oh, rosmarino benedetto onorato sono della tua presenza spiriti di questo rosmarino Siate benvenuti, spiriti di questo rosmarino, svegliatevi, fieri, spiriti di questo rosmarino, venite, spiriti di questo rosmarino, svegliatevi, spiriti di questo rosmarino, assistetevi e aiutatemi, purificatemi e proteggetevi. Cosa, ecco, ora che abbiamo la pianta intera, quindi non l'abbiamo ancora tagliata come abbiamo fatto invece prima, eh, vi, vedi, mi viene già, vi spiego. Allora, io praticamente all'inizio la prendo, la pianta, me la porto al petto proprio, al cuore, ok? E inizio da lì il mio, la mia connessione. O oh Basilico Santo, tu che hai potere di allontanare il male... Tu che fin dal passato hai aiutato gli uomini, chiedo questa notte il tuo aiuto. Donami potere di protezione. Donami le potenze di cui sei portatore. Basilico, proteggimi. Basilico, purifica. Purifica il mio corpo, purifica la mia psiche. Purifica tutti i miei corpi sottili. O oh Basilico Benedetto, tu che aiuti gli uomini continuamente fin dai tempi passati, le tue potenze io richiamo in questa notte santa. Aiutami nella protezione, aiutami nella purificazione, bandisci via da me tutto quello che è male, bandisci via da me. Tutto ciò che mi danneggia, O oh basilico santo, ai tuoi spiriti, alle tue forze, ai tuoi poteri, io chiedo aiuto, che questo mio reclamo venga compiuto. Abbiamo il limone, lo portiamo al cuore. Oh limone potente, oh limone di luna, ti chiamo questa notte che mi porti fortuna, portami la tua forza, portami la tua purezza, portami tutto il tuo profumo, portami tutto il tuo potere. A te chiedo la purificazione vera, a te chiedo di allontanare il male, così come sai fare, a te chiedo aiuto, risveglia le tue forze, limone, risveglia i tuoi spiriti, limone, aiutami in questo rito di purificazione, aiutami laddove tu mi puoi aiutare, risvegliati a me questa notte, risvegliati a me, stai con me, risvegliati a me con me bicchiere mi raccomando senza scritte eh ora io non sono neanche a casa ho fatto anche questo se volevo, deve essere un bicchiere per la magia nuovo usato solo per questo e quindi del limone ne fate subito il succo Mentre ti spremo, o oh limone, attivo tutte le tue forze, attivo tutti i tuoi poteri. Mentre ti spremo, limone, limone benedetto, limone santo, risveglia le tue forze, purificazione, purifica, purifica da dove sono, sai fare, purificami dalle negatività, purificami da quello che mi fa male, rendimi santo, rendimi puro, tu che agisci sulla psiche, purificami,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 Sale bianco, sale benedetto, tu che puoi bruciare il male, tu che la purificazione porti, assistimi in quest'opera, risvegli i tuoi poteri, te cerco, te chiamo. Attiva le tue potenze di purificazione, attiva le tue potenze di protezione. eccoci qua carissimi amici adesso è il momento di eh, abbiamo un po incantato le erbe abbiamo dichiarato eh, l'intento del nostro rituale ogni, eh, ogni minuto praticamente adesso è il momento veramente di risvegliare i poteri ecco che prenderete un um, tovagliolo diciamo no eh, un tovagliolo di, di, di, di, di cotone bianco e metterete quattro candele come le ho messe io, così, va bene? e inizieremo a mettere al, al, al suo interno il rosmarino anche qui, continuate rosmarino benedetto rosmarino protetto donami la tua forza di purificazione purificami come tu sai fare Basilico Santo Tu che mai Sei stanco Svegliati alla vita Allontana da me ogni male Purificami Nella psiche E nei corpi sottili Il sale Ne metteremo un po', quindi per esempio, ecco, così, tre va bene, anche qui sempre, sale benedetto, sale divino, portami la purificazione, portami la santità. Del succo di limone ne metteremo poco, limone beato, aiutami in quest'opera. limone beato, pensaci tu, purifica, pulisci, manda via il male. E di caffè nero, per questa nostra particolare, ne metteremo poco, Mm, anche abbastanza, già <ride> e perché ne mettiamo poco? Perché il concetto è questo: che i, i, i tre scacciadiavoli praticamente sono molto potenti e sono molto forti. Quindi, se eh, ne, cioè praticamente loro cioè la loro funzione ve la dirò poi ben, meglio dopo. però, la loro funzione è di eliminare proprio tirar via le energie che devono tirar via solo che ovviamente eh, se messe un po' troppo creano degli effetti molto violenti perché tirano via anche troppo dell'energia positiva lo so è un po' strano però se tu vuoi fare le cose per davvero devi usare delle cose un po' più forti non puoi andare lì solo con l'acqua che gli dici tu hai il potere di purificare e poi te la metti addosso e a posto quella non ti toglie tanto capito un po' magari ti toglie però voi, cioè, qui si vuole fare una cosa che poi sia reale, no? Ecco, quindi diavoli usatene poco. Ora, io qui, a parte che dal video sembra di più, è, è poco, l'avete visto? Cioè, vi faccio vedere, è giusto una puntina. Dovete usarne la metà, usatene poco, poco, poco. Va bene? Viene usato, forse riesco anche a toglierlo. Ah, io lo toglierei, guardate, vedete, io, cioè, proprio lo toglierei davvero. Se io stessi facendo veramente il rito. Lo toglierei davvero perché, appunto, uno scaccia diavoli vi ripeto, ha il potere di toglier via, tira via le cose, però tira via anche quelle buone. È necessario? Sì, perché se volete fare un lavoro reale è necessario. Però mh, non esagerate mai perché sennò vi prendete una bomba bella grande, capito? È vero che poi dopo facciamo per, la, per colmare, diciamo, le ferite per alleviarle, per ri ripristinarle però ehm, ve l'ho detto anche ne negli ambienti, cioè, cioè tirano via troppa energia positiva, capite? se ne mettete troppo, quindi non è mai consigliato, va bene? l'ultima candela la mettete qua, e siamo a posto si può cominciare qua, signori um, ovviamente spengete cioè avete già spento tutto l'abbiamo già fatto, prendete il fiammifero vi faccio vedere direttamente, se non brucio tutto ovviamente, altrimenti vedrete un falò. E si accendono le candele, va bene? Si inizia da questa, con la stessa fiamma si accende questa. L'ordine deve essere questo, eh? con la stessa fiamma si accende questa. Con la stessa fiamma si accende questa. Dopodiché, vedete? Dopodiché si prende un nuovo fiammifero e con un nuovo fiammifero Voi andrete ad accendere questa mentre partite col Salmo 91. Chiunque risieda al riparo dell'Altissimo, Elion, abiterà all'ombra dell'Onipotente, Shadai. Io dirò a proposito dell'Eterno, Adonai, che Egli è il mio rifugio e mia difesa. Elohai. Allora, io non vado avanti, perché comunque non posso fare il rito um, veramente, ok? Vi scriverò il salmo nella descrizione. Perché usiamo un salmo? Perché i salmi sono in realtà delle vere e proprie incantesimi magici. Sono dei veri e propri incantesimi magici che uh, si rifanno direttamente alla percezione divina e quindi sono veramente funzionanti per farli funzionare bene dovete mettere le chiavi giuste che io ve le scrivo e sono i nomi divini si può dire in italiano, certo, si possono dire in italiano perché così si capisce il significato però eh, pochi sanno che senza i nomi divini che sono aggiunti il potere è molto più basso, capito? C'è il senso, ma non ci sono quelle parole di potenza giuste, ok? Come vi ho detto adesso, Elion, Shaddai, okay? Adonai, questi qui sono tutti i nomi divini e se voi traducete in italiano, già va tradotta bene, ma se voi traducete in italiano non potete togliere i nomi divini perché altrimenti non avete più la potenza del Salmo. Allora, il mio invito è questo, vi avevo detto che potete cambiare, eccetera, eccetera, però le prime volte fatelo come vi sto dicendo. E provate a dire tranquillamente il salmo è il 91 eh, lo trovate nei commenti perché ve lo scriverò bene provate con il salmo vi dico non importa se voi credete se non credete eh, se siete religiosi se si... non ha alcuna importanza perché qui vi è dietro non l'agganciamento a una forma pensiero collettiva eccetera no quello che a noi ci interessa di più di tutti è la tecnologia proprio magica che c'è dietro, no? Cioè questi nomi divini di cui vi sto parlando. E questo è molto importante da capire. Um, per esempio, no? In questo Salmo ci sono delle cose che noi diciamo tranquillamente che ci fanno creare, nei piani sottili, delle immagini. Ecco l'incantesimo com'è che funziona. Ti deve far creare le giuste sequenze, nei piani sottili, altrimenti non ha alcun senso. Va bene? Quindi provate con il salmo, sia che vi piaccia, sia che magari trovate un attimo di discordanza. Le prime 3-4 acque le fate così con il salmo, vedrete che funzionano alla grande quindi non bisogna essere ebrei, non bisogna essere cristiani per forza per questo e non bisogna essere eh, per forza eh, legati a qualcosa il salmo veramente è una di quelle cose, i salmi sono una di quelle cose che ehm, sono combinazioni specifiche di parole, combinazioni specifiche di versi, non sono inventati, sono combinazioni dove dentro, essendoci la conoscenza dei maghi vi sono i nomi divini giusti, nella giusta sequenza e fanno sbloccare veramente l'incantesimo, sono incantesimi molto potenti, ecco perché eh, anche nella magia operativa si usano continuamente, ok? Eh, se siete cattolici eccetera eccetera, ovviamente fatelo alla vostra maniera anche fin qua, no? Fatevi il segno della croce, fate il Padre Nostro, Ave Maria, eh, Gloria, come si chiama, non so nemmeno come si chiama di preciso, insomma, se avete già un vostro culto, adattate tutto tranquillamente a quel culto, va bene? però i salmi sono una cosa un po' a parte perché veramente eh, i salmi sono delle formule magiche proprio che ci, vi è dentro la tecnologia giusta che, che, che sblocca le cose parlando capito pronunciando per esempio no qua dice per esempio la sua verità costituisce uno scudo e corazza uno già dentro i piani sottili immagina uno scudo e immagina una corazza, è impossibile non immaginarlo, capite? Se io vi dico il fuoco è bello, voi automaticamente pensate al fuoco, non, non, non si può non pensarci perché vi sto dicendo quella parola, così funziona. Per questo non avrai timore dello spavento notturno, anche qua spavento notturno, voi non dovete fare nulla, solo pronunciatelo, recitatelo, automaticamente nei piani sottili si sa cosa è lo spavento notturno né della freccia che vola di giorno. Cos'è la freccia? Le frecce sono le fatture, le frecce sono gli attacchi che, che si vedono conficcati nei sottili, ma voi non dovete sapere tutte queste cose. Pronunciare il salmo vi veramente vi farà accedere a una formula magica creata da autentici maghi, ok? Uh, che funziona alla grande, ok? Quindi il mio consiglio è veramente... Poi ci sono dei codici bene mille possono cadere al tuo fianco sinistro e diecimila alla tua destra questa piaga non arriverà a toccarti voi pronunciatelo così però come ve l'ho scritto io che è la versione proprio più autentica più letterale perché poi sono tutte le romanzate Però a noi Cioè si va a perdere un po' E aggiungete i nomi divini Che io vi ho scritto Vedrete che avrete la potenza Che state cercando Ok? Bisogna usare cose un po' Cioè che funzionano no? Non è che qui è tutto O oh, Cioè Bisogna anche cercare di aiutarsi Con delle cose che si sa che funzionano Dalla pratica Di ogni giorno praticamente Lasciate Quindi Pronunciate il Salmo 91 Dopodiché Dite, anche qua ve lo dovete scrivere, ora non ve lo voglio dire io, lo dovete fare da soli perché è qui che create la vostra magia, se no non ha nemmeno senso Ah, avete notato che questo è un incrocio, sì? avete notato tutti, vero? Eh, ok, forse questa l'avevo messa un po' storta, non so Comunque questo qua è un incrocio, mm? quindi quando voi lo fate potete dire anche chiamo il potere dell'incrocio, ma comunque lo chiamate già perché essendo un incrocio già si chiama, ok? Se siete appartenenti a un culto cristiano, fatevi il segno della croce tre volte, qui pregherete un gloria a Dio, quelle cose lì, ehm, adattatelo come vi pare, qui fate Salmo 91 con i nomi divini che vi ho scritto e continuate un vostro incanto, ok? Ehm, erbe sacre, erbe divine, dai giardini degli altissimi cieli, discendete fino a me, donate i vostri poteri alla mia opera, risvegliatevi, risvegliatevi, risvegliatevi, purificate e proteggete, purificate e proteggete, purificate e proteggete. Erbe divine, erbe sacre, erbe che venite dai giardini celesti fino a qui, discendete, donatemi i vostri poteri, Fate la vostra presenza nella mia opera Purificate e proteggete Purificate e proteggete Purificate e proteggete Va bene? Dite una decina di volte questo vostro incanto Tranquilli Poi rifate il Salmo 91 Una decina di volte il vostro incanto e poi rifate il salmo 91. Una decina di volte il vostro incanto. E poi rifate il salmo 91. Una volta. Va bene? Quante volte dovete fare questa cosa qua? Andate di 3 in 3. Quindi lo potete fare 3 volte, lo potete fare 6 volte, 9 volte, 12, fino a... cioè basta che fate di 3 in 3. Va bene? Allora, il mio consiglio ogni volta che si fa un'opera magica, quindi vedete cosa vuol dire, cosa inizia, no? A dire lavoro magico, perché lo chiamano lavoro, no? È un hobby, no? È che si devono investire delle energie in quello che state facendo, va bene? Altrimenti non ha alcun senso. Quindi, il mio consiglio è di farlo tante volte. Dateci dentro e la vostra opera avrà potere perché dimostrate agli spiriti che siete meritevoli. Fatelo tante volte, ok? Ehm, Un'altra cosa che potete fare in unione a questo è una parola di potere specifica che è Giaduia mai, Giaduia mai, Giaduia mai. O erbe sante, erbe benedette, erbe divine, voi che venite dai giardini celesti, discendete qua nella mia opera. Discendete qua fino a me, proteggete, proteggete, purificate, purificate, proteggete, proteggete, purificate, purificate. Chiunque risiede al riparo dell'Altissimo, Elion, abiterà all'ombra dell'Onipotente Shaddai. Io dirò a proposito dell'Eterno, Adonai, che Egli è mio rifugio e mia difesa, Elohai. Ed io faccio assegnamento in Lui, perché sarà Lui che ti salverà dal del cacciatore e dalla peste devastante. Egli ti coprirà con la sua ala protettrice e troverai rifugio sotto le sue ali. La sua verità costituisce uno scudo e corazza. Per questo non avrai timore dello spavento notturno, né della freccia che vola di giorno, né della pestilenza che si muove nelle tenebre, né della distruzione. Colpisce anche a mezzogiorno, sebbene mille possano cadere al tuo fianco sinistro e diecimila alla tua destra, questa piaga non arriverà a toccare. E continuate così, che Poi rifate tre volte la parola di potenza, che è la chiave. Se volete usarla, usate, se no, no, ma è chiaro che è la chiave. State dicendo, mh, purificami e proteggimi, quindi è chiaro che eh, vi darà veramente un voltaggio giusto eh, tre volte la chiave il vostro incanto anche lì avete visto potete danzare un attimo e eh, fate tranquilli per dieci volte e poi fate il salmo trovate voi un ordine anche in questi elementi che avete che possa eh, soddisfare proprio il vostro Sentire, ok? Che possa soddisfare la vostra capacità magica che è in voi. Sentite com'è che vi torna, ok? Prima fatelo proprio uguale, perché è inutile che subito uno parte sentendo che torna o no. Prima va fatto così, punto e basta. Fatto, poi forse rifatto. Però poi è come per esempio suonare il pianoforte, no? uno prima deve suonare quel che c'è scritto nel spartito non è che dici oh aspetta inizio già a inventare le cose quando mai imparerò a suonare il pianoforte? mai! però poi quando l'avete fatto almeno due o tre volte così come vi sto dicendo vi potete scrivere anche ovviamente le parole che ho detto certamente vedrete che lo dovete per quindi pratica pratica pratica vedete? tre volte e trova l'arte è lì il momento in cui si sprigiona veramente il vostro potere magico. E iniziate a capire le cose veramente. Ok, allora, quando è che si spengono le candele? Mai. Questo è uno di quei momenti in cui voi le lasciate tranquillamente, che si accende. Quindi voi è una notte di incanti questa. Una notte di incanti nelle erbe. Così voi ne svegliate le potenze. Quando quindi avete completato il vostro incanto delle erbe, eh, dovete pensare all'acqua. Quindi l'acqua, che è acqua piovana, viene messa prima di tutto in uno specifico recipiente. Vi faccio vedere, prima ce la metto però perché altrimenti verso tutto. Ecco qua, ho appena versato l'acqua. Vedete, dovete, per, dovete procurarvi, non importa che sia uguale a questo, però dovete procurarvi un uh, contenitore specifico per le acque lustrali. Cioè un contenitore specifico che vi servirà per fare questa operazione che adesso facciamo. Ci serve il suo contenitore, che va bene che sia di vetro, però deve essere solo per questa operazione qui. È solo una piccola operazione all'acqua e basta. Però serve... Poi vi serve anche un coltello che però io non ho adesso perché ce l'ho a casa, l'ho lasciato a casa. Quindi il coltello va bene mh, di qualsiasi tipo ma ricordate Allora anche per questo eh, praticamente vi serve eh, un coltello solo per questa operazione. Può sembrare strano ma ora capite anche il perché. Eh, quindi adesso noi creiamo un attimo l'acqua eh, lustrale in questo caso cioè gli diamo praticamente un'acqua del genere per poi diventare attiva con le erbe eh, praticamente con le erbe che noi metteremo eccetera deve assolutamente eh, essere attivata mm? l'acqua deve essere attivata in questa maniera quindi si fa così la versione Mm, ci sono due versioni diciamo una è quella con il coltello che voi dovete arroventarlo ecco perché poi riusate sempre questo solo per questa operazione lo arroventate tanto proprio che deve diventare un po' quasi rosso insomma lo arroventate alla fiamma proprio e poi lo inserite nell'acqua allora quando fate questa cosa come faccio io col mio deve fare un attimo di fumo dovete tenere. Allora ha funzionato, se fate così e non ha fatto fumo, quel piccolo fumo non ha fatto niente, vuol dire che era troppo bassa la temperatura del coltello e quindi non ha funzionato, va bene? Quindi come si fa a consacrare l'acqua in questa maniera qua? È molto semplice, um, dovete appunto, um, vi faccio vedere, io faccio la versione da viaggio, fate tre croci a questa maniera. Kadosh, Kadosh, Kadosh, Ha, Mayim. Iniziate il Salmo 91 anche qua sopra. Chiunque risieda al riparo dell'Altissimo Elion è andato avanti, lo fate tutto. Quando avete fatto, se non avete il coltello, però è meglio col coltello, fate col fiammifero. Eccolo qua. Con il potere di Dio, con il potere dell'universo delle potenze qua presenti. Noi laviamo col fuoco. Quest'acqua è pronta per andare in ebollizione. Allora, piccola parentesi, questo qua è il sacchettino che c'è rimasto delle nostre erbe. Eh, cosa ho fatto? Ho tolto le candele, quando erano consumate del tutto, no? dopo la, avete capito, no? dopo un po' di tempo, eh, queste sono le erbe che ora non lo sono, però che sono incantate da voi, tutto qua dentro, chiudete con un filo, ok? Ci fate, eh, per questo non importa quanti nodi ci fate, in effetti, però se volete ci fate tre nodi e mettete... Eh, cioè, mettete nel vostro recipiente, ok? Dopodiché passate all'acqua, fate quello che abbiamo detto um, per renderla consacrata, dopodiché la mettete nella, nella pentola, anche questa deve essere una pentola non usata, mi raccomando. Ecco, in questa maniera qua, eh, una pentola dedicata alle vostre pratiche magiche, punto e basta, ok? Uh, questa qui è quindi l'acqua che la mettete a ebollizione deve bollire, va bene? Qua, mentre bolle voi tante volte, com'è che adesso si incanta l'acqua? Avete incantato le erbe e tutto, l'acqua si incanta così. Kadosh Ha Mayim Acqua delle acque, sorgente della vita, discendi sulla mia opera, rendimi puro, purificami da ogni cattiva energia, allontana da me ogni male, Bandisci i cattivi spiriti, santo di tutti i santi, per la tua volontà qua si risvegliano le potenze purificatrici dell'acqua, da e mai. E questo lo andate a ripetere tante volte. Quante volte? Tanto siete qua, non dovete fare altro, no? Avete preso l'acqua, l'avete messo la fiamma col, col coltello, dopodiché la mettete qua, iniziate a dargli temperatura e recitate sopra questa formula. Ok? Tante volte, vi scrivo anche questo ovviamente nei commenti. Quando vedete che l'acqua bolle, ma non così, deve proprio bollire con le bolle, allora fermate tutto tranquillamente. E la andate a versare lì, nel vostro vaso predisposto appunto a fare l'acqua. Mettete tranquillamente, il fuoco è spento, con il potere di Dio, con il potere dell'universo, e delle forze qua presenti noi bruciamo con l'acqua e lasciate quindi in infusione tranquillamente per una ventina di minuti ecco qua la nostra acqua che è pronta quindi potrete metterla in una bottiglia tranquillamente e la userete, eh, potete se volete un'altra volta recitare il Salmo 91 sopra, anzi è consigliabile, poi la chiudete tranquillamente, ora adesso a me mi fuma ancora, vedete, dovete farla, cioè dovete averla bella fredda, ecco che non fumi, la chiudete in una bottiglia e quella è pronta, è già eh, attiva per essere usata nel bagno, quando vi farete eh, un bagno, ok? Um... Non è che c'è da far molto, è chiaro, quando voi fate il bagno potete ripetere un attimo i vostri incanti, no? Quindi a questo punto, o oh, acqua magica purificatrice, tu che sai già il tuo dovere, perché lo sa, ok? Risveglia i tuoi poteri adesso perché ne ho bisogno, rendi questo mio bagno purificatore, purificami nel magnetismo, purificami nella psiche, purifica tutti i miei corpi sottili e versate tranquillamente l'acqua nella vasca già pronta. Recitate un'altra volta il Salmo 91, fate se volete tre croci equilatere nell'acqua e vi mettete a fare il vostro bagno. Così funziona. Se invece la volete mettere ovviamente nella, nella bottiglietta, potete mettere una bottiglietta spray e fate spray in tutta la casa tranquillamente. Anche qui potete dire le stesse parole all'inizio. Per cercare di uh, farvi capire per attivare di nuovo uh, le potenze presenti in questa acqua eccoci qua carissimi amici uh, avete visto è stata dura un po ma ce l'abbiamo fatta ok spero di avervi fatto veramente capire come è che si vanno a fare queste cose eh, avete visto, non è... Eh, dunque, la magia mh, faccio tutto e subito, no? eccetera, eccetera non è assolutamente mh, vera, ok? quella lì è um, una superstizione un incantamento per qualcosa un'affermazione positiva, va bene, ok? però non... Um, non vai veramente a svegliare le forze delle cose, ok? per esempio io un rosmarino me lo posso anche mettere al collo così eh, per protezione, sì ovviamente può avere un piccolo effetto ma quando, dunque la mia domanda è questa, quando poi invece ti serve un effetto che ehm, per esempio che sei in pericolo e quindi ti serve davvero la protezione, quello funziona? Eh, perché si fa presa a dire tutto che funziona fino a quando non ce n'è bisogno, no? Ecco, eh, è un po' questo il senso. E quindi mh, vi ho fatto un po' vedere veramente dall'inizio alla fine come avviene, per esempio, una preparazione di un'acqua magica di protezione, ok? Io ora, dunque, alla fine di questo mh, vi, vi mostro direttamente le erbe, come vi avevo detto, le, la lista delle erbe, Trovate l'incanto, insomma trovate un, un po' di materiale giù nei commenti, ve lo carico Compresi i salmi come dico io, in modo che li avete nella versione giusta E cosa posso dire? Chi veramente eh, ha voglia di darsi da fare, di capire com'è che funziona la magia Può farlo, adesso ha la possibilità di farlo quindi rimboccarsi le maniche e lavorare veramente, perché quello che si fa in magia è un lavoro, veramente, è un lavoro magico. Ma quindi, per concludere, cosa ne facciamo della nostra ruta e della nostra bellissima lavanda? È molto semplice, praticamente andiamo a creare un'altra acqua, che è un'acqua specifica eh, dolce. Quindi questa qui è stata un'acqua amara e hm? servita proprio per, come vi dicevo all'inizio, togliere via, strappare via le negatività e vedrete che funzionerà. Ma eh, diciamo, dopo, quindi vi lavate per esempio qualche minuto, bastano 5 minuti, non è che dovete starci ore. Vi lavate per 5 minuti con questa acqua di purificazione. Dopodiché Dovrete fare un altro bagno subito dopo con l'acqua eh, dolce che sarà composta da tre ingredienti la ruta per la vostra protezione vera protezione dagli spiriti malvagi protezione da, da tutto la ruta è molto potente in questo la lavanda per addolcire la psiche per addolcire il cuore per addolcire i nervi per curare laddove c'è bisogno e un pochino di miele quindi questo qui sarà un bagno dolce e lo andrete a fare praticamente la stessa sera eh? cioè la stessa sera che voi vi fate il bagno prima fate la purificazione quando sentite che è il momento avrete la seconda acqua pronta e con quella potrete fare tranquillamente ehm, la compensazione allora in questo modo si sì, la vostra operazione di purificazione reale, magica, ha avuto successo è stata fatta bene, si è chiuso il cerchio e potete stare tranquilli eh, perché veramente è quello, che, è quello che si doveva fare allora, di solito questa cosa qua si fa una volta al mese chi lavora eh, con questo se si lavora soprattutto se si lavora eh, con le altre persone ok? almeno una volta al mese una purificazione profonda di questo tipo uno ce la deve avere se l'acqua è chiusa, sigillata e quindi non prende aria eccetera in una bottiglia scura magari, deve essere così eh, allora può durarvi tranquillamente anche per due volte cioè non è che va male, non, non succede nulla se non, prende, se non prende aria non succede nulla okay? allora io vi ringrazio per aver seguito il video spero veramente che i più audaci di voi si mettano a praticare avete capito no? per questa seconda acqua è la stessa cosa quindi è chiaro, questo qui è un video, ai tempi di un video però vedrete che quando avete scritto i passaggi nel vostro quaderno è tutto più semplice la stessa cosa, la applicate eh, direttamente alla seconda acqua e quindi poi avete due bottiglie eh, purificazione, pulizia compensazione, protezione Okay. Per dirvi, tante volte qualcuno ancora eh, dicesse è complicato, non ha capito, eccetera, eccetera. Invocazione al principio divino, eh, trattamento delle erbe, al-nur, rivitalizzazione delle erbe. Dopodiché una per una si devono preparare, come si fa? Si spezzettano, va bene? Usate sempre strumenti sacri, quindi dedicati solo alla magia. Comprati nuovi, se non ce li avete, e li dedicate solo a questo. Um, perché se no andate a contaminare, cioè stiamo cercando di fare cose pure e voi contaminate tutto con un uh, piatto di pesce ad esempio, capito? Non ha senso. E, um, dunque, allora appunto prendete la prima, che non importa l'ordine, prendete la prima, la, mentre la spezzettate iniziate già il carmine, iniziate il vostro incanto alla pianta per quello che volete. Quindi qua direte di più addolcisci le mie ferite guariscimi immediatamente fa che io ritrovi la forza ecco, fa che ritrovi la forza lenisci le mie ferite donami la protezione il conforto andrete più su queste cose potete anche dire purificazione protezione okay? riequilibrio ok? equilibra tutto eh, dategli più questo senso di compensazione no? Um, allevia le mie ferite okay? queste cose qua quando avete fatto tutte, voi le andate a mettere al centro del... Uh, qui ovviamente non usate nessuno scaccia diavolo, andate a mettere al centro della, del vostro tovagliolo bianco, va bene? Metterete le candele a forma di croce, come avete visto, le accenderete come vi ho detto, quella sopra, quella sotto, quella a destra, quella a sinistra e quella al centro che sta sopra, va bene? vedete che non è difficile, dopo ci passerete la mano, farete i vostri incanti esattamente come io vi ho detto, aiutandovi anche con il salmo e aiutandovi anche con la parola di potenza, vi ho ha detto tutto, quando avrete finito completamente, cioè che le candele eh, si sono esaurite del tutto, ricordatevi che questo è il vostro lavoro magico, quindi co eh, cosa è che fa la eh, differenza voi? Nella vera magia... La differenza la fate voi è vero si usano le piante si usano le erbe si usano le parole si usano... ma la vera differenza la fate voi è il mago che fa funzionare la propria magia così funziona quindi durante questa questa cosa che vi durerà un'ora due ore no non so quanto durano potete prendere anche le candele non per forza quelle che avete visto da me Quei piccoli cerini anche, o in, quelli di cera d'api ad esempio, ma non devono essere, quindi non c'è necessità che siano di cera d'api. Però potete prendere quei piccoli cerini che vi durano mezz'ora, ingegnatevi, ok? Però se prendete queste che durano un'ora, cioè non è che dovete andare a risparmio perché dite, ingegnatevi voi, ok? Ingegnatevi come credete meglio, ma durante per esempio una candelina che dura due ore vi faccio un esempio come, come possono essere queste queste qua mie no poi se durante la notte il vostro rito che durerà due ore potete dire i vostri incanti per tre volte e basta poi rimanete lì tranquilli oppure potete dire i vostri incanti per 30 volte oppure potete recitarli continuamente fino a quando le candele si sono spente. Questo farà differenza nella cosa che avete alla fine. Ora noi stiamo parlando di acque di protezione, ma andremo anche avanti. Mi capite? Allora, nella magia non vi dovete mai, mai, mai risparmiare. Voi volete il potere? Dovete usare il potere. Non dovete risparmiarvi e dire, oh, fa troppa fatica, faccio meno troppa fighe. queste qui sono cose mh, fantasiose, cioè la magia fatta in questo modo non è più magia, non c'è più volontà, non c'è più potenza, non è più magia, ok? La vera magia è quella che va conquistata, ricordatevi bene queste cose qua, quando vedete che è difficile ma si può fare è il momento giusto di farlo, perché così voi imparate la magia, inizia a scorrervi nel sangue. Quando ci sono quelle cosette semplici, yuhu, moltiplica forza per tre, sono protetto e sono puro, non funzionano, è inutile. Quindi la magia è il lavoro continuo per dimostrare che siete degni di ricevere le potenze che state chiedendo. Ok? Allora, mh, dopo ovviamente prendete il vostro recipiente specifico per l'acqua lustrale, vi ho detto una tecnica semplice ci sono anche tecniche molto più complesse ovviamente però voi prendete la lama del pugnale adatto del coltello che avete scelto per l'acqua lustrale lo arroventate, rosso deve diventare e a qualsiasi fiamma va bene lo arroventate e lo... Uh, sì perché è una versione uh, semplice ma comunque funziona io faccio sempre funziona alla grande uh, se poi ci sono specifiche cose allora il fuoco deve essere particolare ma qui va bene qualsiasi fuoco, voi arroventate la fiamma e la spengerete, come vi ho detto, dicendo le cose che vi ho detto, nell'acqua. Quel contenitore vi serve solo a quello, non dovete... anche nelle prossime pratiche che faremo eccetera eccetera, quando vi serve l'acqua lustrale avete vostro coltello e vostro contenitore. Um, detto questo voi preparerete ovviamente eh, il vostro, le vostre erbe le avete messe in un sacchetto cioè l'avete le legate con un, con un filo, no, lui, il sacchetto è pronto, cioè deve farci altro preparerete l'acqua, quindi l'acqua la metterete dopo che avete fatto questa consacrazione la metterete in una pentola, anche quella deve essere una pentola pulita, nuova per voi capito? poi la userete in tutte le cose che vi serve la pentola hm? la, la porterete a ebollizione incantandola nel modo giusto che io vi ho detto quando quella già bolle, ma bolle, la spegnete mm? dopodiché la cosa migliore, ora io ho buttato il sacchetto dentro la cosa migliore sarebbe avere un recipiente che però non vi si fonda quindi ci mettete il sacchetto e poi ci buttate l'acqua sopra la cosa corretta sarebbe questa, cioè avete il sacchetto con le erbe e l'acqua deve andare sopra alle erbe. Questo qui è il, mo è il modo giusto, fatelo in questa maniera qua. E io ora per semplicità, poi non trovavo altri ciotto, lì ho messo direttamente il sacchetto, tanto... però se io lo dovessi fare in un rito, questo passaggio non è da non considerare, perché mettere le erbe dentro l'acqua oppure versare l'acqua sopra le erbe è diverso, non è la stessa cosa. Quindi a questo punto voi avrete, lasciate lì 20 minuti, voi avrete la vostra acqua. Va bene? Punto e basta. È molto semplice, però è anche molto magico. D'altra parte io ho il preconcetto, ho la mia credenza che chi vuole guardare questi video e chi li segue veramente fino alla fine, chi veramente sta assorbendo questi insegnamenti, Vuole imparare la vera magia, ed ecco perché è vera magia, anche di notte, anche se sono stanco, anche se c'ho le occhiaie, anche se sono le tre passate, cioè erano quasi le quattro, quindi sono le quattro passate, non importa, è la vera magia che io vi sto dando.